Grazie Presidente, ho sentito alcune dichiarazioni che prima di tutto esamino quelle legate al, al fatto che Roma o comunque che la Sindaca non stia portando avanti o comunque che sembra che non stia portando avanti, eh, che, insomma, sia, stia portando avanti i, il tema legato ai poteri di Roma. E questo non, non è vero, lo voglio assolutamente contestare in più di un'occasione la Sindaca si è concentrata e sta portando avanti appunto questo tipo di attività lo ha lo stesso governo e anche nel contratto di governo e mi preme dire rispetto al governo precedente c'è una massima attenzione su Roma e quindi questa era la prima contestazione. Il secondo punto invece che poi è l'oggetto le due mozioni, io onestamente eh, credo che queste mozioni il mio consiglio che faccio ai proponenti è di ritirarle semplicemente perché stiamo parlando di qualcosa che è ancora in itinere, quindi prendere una posizione su un documenti o su attività che sono ancora ovviamente non definitive, io onestamente ai colleghi direi pensiamo a fare il nostro lavoro e pensiamo a farlo bene per quanto riguarda Roma. Grazie.